Amore e innamoramento, dal titolo avrete capito che non sono la stessa cosa, nonostante che la parola innamoramento, essere innamorati abbia all'interno la parola amore, non vuol dire che entrambi contemplino la reciproca presenza, vediamo perché. prima particolarità dell'innamorarsi è un'azione è qualcosa che noi compiamo è qualcosa che in continuazione ha bisogno di essere ripetuta questo perché? perché nel momento in cui noi compiamo un'azione Smettere di compierla implica la caduta nell'opposto di quell'azione. Quindi, se siamo innamorati e smettiamo di compiere tutte le azioni che tengono vive le intenzioni dell'innamorato, cadiamo nel non innamoramento. Questo capita all'interno delle coppie, normalmente, perché in un momento di stanchezza, in un momento di distrazione dovuta a tutta quanta una serie di situazioni che nella vita si possono presentare, in quel momento dimentichiamo di compiere quell'azione. Quindi in quel momento non siamo più innamorati con le conseguenze di questo, quindi tutte quante quelle cose che prima osservate sotto il filtro dell'innamoramento potevano essere accettabili e tollerabili dell'altro, nel momento in cui noi ci dimentichiamo o smettiamo di compiere l'azione dell'innamoramento, non sono più tollerabili ed ecco che nascono i litigi, nascono le incomprensioni, nascono tutte quelle situazioni classiche di quando noi eh, cessiamo questa azione è un'azione che è faticosa perché come tutte quante le azioni pretendono anche di essere eh, alimentate in continuazione quindi è chiaro che ci saranno dei momenti in cui questa energia non sarà più disponibile questo comporterà quei momenti di scontro all'interno di una coppia. C'è da dire anche che l'innamoramento in sé è un'azione che ha anche delle valenze fisiologiche potentissime. L'innamoramento di per sé è una cascata di reazioni chimiche all'interno del nostro cervello. Cioè vorresti dire che quando una persona si innamora è soltanto la conseguenza di una reazione chimica? Sì, l'innamoramento di per sé è un insieme di reazioni chimiche che vengono scatenate dalla compatibilità di altri elementi chimici dell'altra persona che incontrandosi con i nostri attivano il sistema dell'innamoramento in cui il colpevole maggiore è l'ossitocina, cioè questo elemento che il nostro cervello produce che ci fa appunto sentire innamorati con la complicazione che le reazioni ossitociniche sono così potenti da renderci anche dipendenti da quello stato emotivo di essere in cui ci porta. Ecco perché quando si è innamorati, specialmente all'inizio, perché l'intensità di questa reazione all'inizio è molto più potente, mentre invece, man mano che il tempo passa, tende a scemare piano piano e a trovare un suo equilibrio, ecco che in quel momento noi diventiamo dipendenti dall'altra persona. Ne ricerchiamo la presenza anche fisicamente, perché è soltanto nella presenza fisica di quella persona che noi abbiamo le condizioni per portare avanti l'azione appunto dell'innamoramento si diventa dipendenti esattamente come lo è un eroinomane dalla sua droga il sistema è molto simile ok? Ecco per i motivi per cui quando ci si innamora, spesso e volentieri, si sta contemporaneamente anche male. Nel momento in cui la persona si allontana da noi, noi letteralmente viviamo dei momenti di astinenza. Non riusciamo a sopportare l'assenza dell'altra persona. L'unica cosa che cambia nel passare del tempo è che questo periodo di latenza, se vogliamo, dell'assenza dell'altro, si allunga, nel senso che diventiamo più tolleranti all'astinenza, ma comunque quella rimane, ok? Da uno studio che è stato fatto hanno scoperto oltretutto che questo genere di reazioni vengono portate avanti dal corpo per un tempo massimo più o meno di tre anni, ok? Quindi il corpo sopporta questo, questa stimolazione ossitocinica per tre anni, dopodiché questa situazione trova una sua risoluzione per cui occorre che entrino in gioco altri elementi per far sì che quel rapporto continui. Se notate, se ci pensate un attimo, vedrete che in linea di massima, quando due persone stanno insieme, intorno al terzo anno incominciano ad avere dei problemi, proprio perché se si è rimasti sempre nello stato di innamoramento, che contempla il desiderio fisico, che contempla la passione, che contempla tutte quante quelle cose che sono fortemente legate alla fisicità anche con l'altro, vedrete che il loro rapporto incomincia a travallare. Questo perché l'innamoramento non implica ancora la presenza di amore. L'innamoramento è qualcosa che può essere fine a se stesso senza che l'amore ne venga mai a fare parte l'innamoramento è perciò qualcosa di fisico è qualcosa di fortemente legato a tutto quanto quello che è il mondo fisico quello che è il mondo sociale anche perché all'interno dell'innamoramento sono legati dei fattori culturali molto forti perché in ogni paese che voi andrete in ogni cultura che andrete noterete che i parametri dell'innamoramento possono essere differenti eh, anche a seconda della cultura a cui si appartiene. Okay? Come funziona l'innamoramento? L'abbiamo visto, eh, questo è chiaro, è indipendente dal sesso della persona, ok? Quindi la stessa identica struttura che si crea tra un uomo e una donna è la medesima struttura che si può creare tra un uomo e un altro uomo o tra una donna e un'altra donna. Ok? Quindi sono esattamente la stessa cosa. L'innamoramento e quindi ricapitolando, un'azione che deve essere continuamente reiterata perché questa cosa rimanga <coughs> e fondamentalmente ha dei limiti, proprio perché è fortemente applicato a ciò che è fisico e di conseguenza ha tutte le limitazioni del corpo fisico di per sé. Limitazioni legate non soltanto al corpo fisico in quanto corpo, ma anche alle facoltà di pensiero appunto, che sono fortemente connesse alle esperienze personali che ognuno ha avuto in quell'ambito, quindi maggiore è stato il numero di volte in cui una persona si è innamorata, quindi maggiore è stato il numero di volte in cui è caduta all'interno dell'amore, maggiore sarà la sua capacità di gestire appunto le azioni che fanno in modo che questo innamoramento continui a rimanere in essere nel più tempo possibile, perché eh, l'innamoramento di per sé può anche essere qualcosa di molto veloce, non deve per forza durare anni, può durare mesi, può durare anche giorni addirittura, ok? proprio perché questo legame che ha nei confronti del corpo, spesso e volentieri ne allenta la potenza proprio anche soltanto nel soddisfacimento di quella che è l'attrazione fisica che magari in quella, in quella determinata occasione ha la prevalenza su tutta quanta un'altra serie di situazioni. L'innamoramento è anche il modo in cui noi abbiamo avuto la tendenza di descrivere quello stato di essere che in realtà nasconde questa attrazione fisica che è volta proprio alla riproduzione dell'essere umano, ok? è proprio pura attrazione e il suo scopo è far sì appunto che si cerchi la condizione appunto per... Ehm, per il sesso, poi potete dipingerci intorno a tutto quanto quello che volete e potete anche dire che forse stiamo riducendo questa cosa a ehm, qualcosa di molto cinico in qualche modo, ma lo scopo è proprio vedere qual è la differenza appunto, tra l'innamoramento e l'amore, rendendosi conto a questo punto che la stragrande maggioranza di volte ci innamoriamo ma dell'amore ancora non abbiamo Traccia, cioè il fatto di essere innamorati questo non contempla nel modo più assoluto che ci sia l'amore Ok? quindi abbiamo visto questa grande e potente emozione perché comunque l'innamoramento è potentissimo ma abbiamo messo a fuoco un fattore nell'innamoramento ancora non è presente L'amore è presente l'attrazione, è presente la, la dipendenza dall'altro, è sicuramente una condizione eh, piacevole cui, che comunque ci fa sentire bene ma che ancora con l'amore non c'entra nulla. Abbiamo visto l'innamoramento, ora vediamo l'amore. Quale differenza c'è allora tra l'innamoramento e l'amore, visto che nella parte precedente abbiamo visto che dove c'è l'innamoramento l'amore ancora non esiste. L'innamoramento abbiamo visto che è un'azione, l'amore no. L'amore è uno stato di essere. Cosa vuol dire uno stato di essere? Una condizione che permane ed esiste indipendentemente dal fatto che noi ce ne curiamo meno. Allora, mi spiego meglio. Uno stato di essere è esattamente ciò che più si avvicina al fatto, ad esempio, che noi respiriamo. Mentre respirate state pensando che state respirando, no, lo fate e basta, non avete bisogno di pensare a respirare. L'amore come stato di essere è la stessa cosa, non dovete più pensarci, non c'è più una ragione per cui eh, questa cosa debba essere fatta, è semplicemente quello che è, siete voi stessi l'amore, cioè è una condizione di cui voi non potete più fare a meno. La, è la vostra naturalità, è la condizione naturale in cui noi ci troviamo. Capite che questo quindi porta delle grossissime differenze tra innamoramento e amore. Nell'amore, nel momento in cui noi eh, usciamo dall'innamoramento e amiamo, non siamo più innamorati, amiamo, tutto quanto quello che ha a che fare con l'innamoramento non ha più ragione di essere, cioè non ce n'è più bisogno. Io non mi devo più preoccupare di mantenere in essere quell'azione, semplicemente perché il mio solo respirare già tiene tutto quel sistema in piedi. Ecco perché... L'amore nell'innamoramento non ci può essere ancora, perché quando siamo innamorati siamo troppo presi dal voler mantenere in equilibrio que quelle azioni che abbiamo visto comporre l'innamoramento. Nel momento in cui l'innamoramento finisce, come abbiamo visto prima, avete visto che prima abbiamo fatto questo studio per cui hanno visto che più o meno lo stato di innamoramento dura a un, fino a un massimo di tre anni. E una cosa che avevano detto prima, dura un massimo di tre anni, ma solo se la frequentazione è assidua e continua, perché altrimenti addirittura può durare intorno ai 18 mesi, eh, all'incirca. Ehm, cosa succede alla scadenza di questi tre anni e alla scadenza di questi 18 mesi? Le due possibilità sono o che si aprono le porte al fatto di poter entrare in amore, per cui cessa l'innamoramento ma entra in gioco questo stato di essere che è l'amore, o semplicemente si parte verso la ricerca di un nuovo triennio di innamoramento con qualcun altro. Okay? Quando questo non accade e la coppia comunque rimane insieme, Ecco che si creano le condizioni per il tradimento. Perché? Perché nonostante che la coppia continui a rimanere unita alla luce del giorno, le condizioni dell'innamoramento, che sono la base che stanno portando avanti quella coppia, comunque sono venute a mancare. E di conseguenza si creano delle condizioni per cui uno dei due ricerca un altro partner pur non infrangendo la coppia per le più svariate ragioni eh, che, si che ci possono essere. Altra condizione che qualche volta si può manifestare è che uno dei due dall'innamoramento passi nell'amore, ma l'altro no. Purtroppo questa condizione non è scontato che accada per entrambi nello stesso momento, e non è nemmeno scontato che accada. Qualche volta non accade proprio per nessuno dei due, qualche volta accade per uno dei due, per l'altro no. Quindi ecco che lo stato di essere in cui noi ci trasportiamo non è qualcosa che è legato a questo punto più a delle reazioni chimiche è uno stato di pensiero, una vera e propria epifania, una vera e propria, propria trasformazione in cui il nostro modo di essere è proprio amare l'altro. Quindi non abbiamo più separazione tra quello che vorremmo e quello che dovremmo, semplicemente lo facciamo, non ci costa più. Alcuna fatica proprio perché è direttamente facente parte del nostro modo di essere, cioè ciò che siamo è diventato amore. Questo chiaramente non è legato soltanto alle coppie, è legato anche a uno stato di amorevolezza più generale, nel senso che questo stato di amore, non essendo più legato al corpo, perché a questo punto anche vedete che le valenze fisiche di quelle che erano l'innamoramento a questo punto sono completamente decadute, si può espandere all'infinito, Ok, quindi il soggetto, più diretto può essere sicuramente il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, il nostro marito, la nostra moglie. Ma quello stato porta sicuramente a un'espansione della visione dell'amore in maniera molto più aperta, molto più generale. Chi riesce a trasformare l'innamoramento in amore eh, si rende conto di quanto facile possa essere amare anche gli altri cioè entra all'interno di uno spazio dove mm, si accorge che eh, l'amore veramente non ha un limite mentre l'innamoramento ce l'ha perché ha come obiettivo un'unica persona l'amore ha come obiettivo quella persona che è quella che abbiamo vicino ma allo stesso tempo scopriamo di come sia più facile espanderla anche verso chi eh, ci è vicino o anche l'estraneo con cui in quel momento anche per questioni di lavoro possiamo avere a che fare cioè non ha non avendo più quelle valenze che sono legate al sesso in sé perde ogni limitazione che il sesso in quanto espressione della parte fisica aveva Entriamo in una dimensione completamente differente, entriamo in uno stato di essere che non è più quantificabile. Ecco perché, ad esempio, nell'ambito della cartomanzia, chiedere alle carte se Pinco Pallino mi ama è una risposta a cui le carte non possono rispondere, perché questa condizione non è misurabile, non è possibile misurare la quantità di amore. Perché nel momento in cui noi entriamo all'interno di quello spazio, ciò che si apre davanti a noi è semplicemente uno stato di infinito. Non c'è più una limitazione a quello che il nostro amore può raggiungere da quel momento in avanti. Ciò che alle carte si può sicuramente chiedere è se quella persona è innamorata di noi. Questo sì, perché l'innamoramento è quantificabile. Okay. Non ci dimentichiamo che le carte vivono perennemente all'interno di uno stato di amorevolezza perenne, eterno, loro accedono direttamente a un bacino di amore continuo e eterno che è quello che fa muovere completamente ogni parte del nostro universo, dal più piccolo granello di sabbia al più grande dei pianeti del nostro sistema solare, stelle comprese. Quindi per loro l'idea dell'innamoramento è sicuramente qualcosa di quantificabile, l'amore di per sé, per sua natura, non è quantificabile, non è possibile saperne la quantità, se ne può intravedere l'intensità, ma se ne può soltanto intravedere, semplicemente perché siamo di nuovo davanti a qualcosa di così intimo, che eh, riuscire a comprendere quanto una persona sia capace di amare è qualcosa di eh, improbabile, molto difficile riuscirci. E, se voi soltanto provate a pensare quanto amore una madre può avere per i propri figli, e eh, provate a dare una misura a quell'amore. Probabilmente l'unico limite a quell'amore è letteralmente la vita della madre, eh, perché credo non possa esistere nulla che possa fermare l'amore di una madre per i propri figli, probabilmente eh, la forma dell'amore che una madre prova per i propri figli è il tipo di amore che più si avvicina all'amore incondizionato, a quello che viene eh, visto come l'amore divino, okay? qualcosa che non ha letteralmente limite, neanche la morte può riuscire a fermare quell'amore. In questo senso, possiamo parlare di amore eterno, ma capite che nel momento in cui noi parliamo di amore eterno, mentre siamo nell'innamoramento, stiamo dicendo una gran bella balla perché l'innamoramento, come abbiamo visto prima, è destinato comunque a finire in quanto quelle reazioni chimiche a un certo punto si esauriranno. L'amore di per sé è eterno, ma non è qualcosa di così scontato. Eh, molte volte anzi spessissimo, viene dato così tanto per scontato da confonderlo con l'innamoramento. Quindi è qui che noi spesso all'interno delle relazioni sentimentali eh, creiamo le condizioni per l'infelicità, proprio perché confondiamo l'innamoramento con l'amore. L'innamoramento non ha l'amore all'interno ma può sicuramente essere una porta per riuscire a raggiungere quello stato di amore, ma non è possibile darlo per scontato proprio perché non è detto che dall'innamoramento si passi automaticamente allo stato di amore e soprattutto non è scontato che questo stato di innamoramento duri abbastanza perché si possa giungere alla possibilità dello sviluppo dell'amore. Quindi... Le differenze, come potete notare, sono eh, fondamentali, stiamo letteralmente parlando di qualcosa di eh, fortemente differente, eh, che eh, non potrebbe neanche essere accostato, per quanto le parole qualche volta ingannino, e che all'interno delle domande che molte volte nell'ambito sentimentale vengono fatte alle carte c'è proprio un errore di base, eh, proprio per cui chiedere al cartomante di vedere con le carte se Pinco Pallino mi ama è proprio un errore in termini, perché non è possibile farlo potete sicuramente chiedere eh, se quella persona è innamorata di voi, questo sì questo senza dubbio è possibile stabilirlo, è possibile vederlo dalle carte. Ehm, pensate che non esiste alcuna carta dei tarocchi che indichi l'amore. Ci sono carte soltanto che indicano l'innamoramento, ma non l'amore, perché l'amore non può essere in alcun modo descritto, quantificato e limitato. Nel momento in cui voi... Siete nelle condizioni di poter dare una misura all'amore, in quel momento vi state rendendo conto che non state amando, siete innamorati. Sono due cose differenti che dovrebbero essere spiegate fin dalla piccola, piccola età, eh, okay? fin dal momento in cui incominciamo a sentire... Eh, determinati tipi di reazioni fisiche eh, durante l'adolescenza eh, probabilmente a scuola bisognerebbe fare questo genere di discorso proprio perché eh, anche da adulti ci rendiamo conto che forse le idee tanto chiare su questo ambito eh, non, eh, non le abbiamo purtroppo eh, ed è questa una delle cause fondamentali per cui tanti matrimoni, per cui tante relazioni e saltano per aria a un certo punto proprio perché mancano gli elementi per poter elaborare nel modo giusto, per poter vivere nel modo giusto e nel modo corretto tutte quante quelle che sono le varie tappe che dall'innamoramento potrebbero portare verso l'amore, lo diamo per scontato, lo diamo per assodato, no? confondiamo le cose in continuazione con il risultato che quando diciamo di essere innamorati non ci stiamo accorgendo che in quel momento stiamo dicendo una, una parola che appunto con l'amore non ha alcuna valenza diretta e che a quell'amore probabilmente con il giusto impegno, con le giuste eh, condizioni potremo arrivare ma che tutto è legato esclusivamente al nostro impegno, alla nostra volontà e al voler davvero giungere con quella persona al risultato bellissimo dell'amore, ok? Quindi uscire da una limitazione come quello dell'innamoramento per aprirsi completamente agli spazi infiniti a cui l'amore ci può far accedere.